Benvenuti a questo video dedicato alle macchine per la produzione di pasta fresca Gustotech. Il mio nome è Andrea Rinaldi e sono brand manager di Gustotech. Con questo video vogliamo mostrarvi la macchina nel suo funzionamento, nella sua componentistica e mostrarvi anche una breve ricetta per ottenere pasta fresca. Gli ingredienti che ci serviranno sono 2 kg di semolina, 7-800 g di uova e 50 g di olio d'oliva. Lavorare con le macchine è veramente semplice. Basta rispettare gli algoritmi di lavoro e le proporzioni corrette degli ingredienti. Iniziamo comunque a vedere da quali componenti è composta la nostra macchina. Vasca di miscelazione. Rostro, il quale svolge la funzione di miscelare i nostri ingredienti. Coclea d'estrusione, completamente in bronzo, indirizza l'impasto in modo omogeneo verso la trafila. Trafila, attraverso la quale avverrà il vero processo d'estrusione. La trafila deve essere installata prima di iniziare il nostro lavoro e dovrà essere fissata in modo corretto all'estrusore. Possiamo effettuare questa operazione o a mano o tramite la chiave di fissaggio che viene fornita in dotazione alla macchina. Un consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di acquistare il maggior numero possibile di trafile sin dall'inizio. Questo per liberare completamente la vostra fantasia e non essere limitati nella produzione di un solo tipo di pasta ricordiamo ad ogni modo che le trafile possono essere acquistate anche in un secondo momento ed ora passiamo al pannello di controllo estremamente semplice ed intuitivo è composto da soli tre tasti il tasto a sinistra risponde per il processo di miscelazione il tasto a destra risponde per il processo di estrusione mentre il tasto centrale è il tasto comune di stop ed ecco a voi una veloce ricetta con gli ingredienti prima elencati ricordiamo che la corretta proporzione da tenere a mente è due terzi parte solida, un terzo parte liquida. Per prima cosa versiamo tutta la parte solida nella vasca di miscelazione e abbassiamo il coperchio fissandolo. Rivolgiamo la vostra attenzione al fatto che il coperchio presenta un micro di sicurezza ed un blocco meccanico anteriore del coperchio che evitano tutti i problemi di sicurezza legati al lavoro con la macchina. Una volta chiuso il coperchio avviamo il processo di miscelazione e aggiungiamo gradualmente la parte liquida attraverso l'opposta fessura continuiamo la miscelazione per un 8-10 minuti in relazione all'impasto desiderato a fine miscelatura l'impasto deve risultare una miscela di piccoli agrumi simile a pellet per intenderci posizioniamo il contenitore per la raccolta della pasta e avviamo il processo d'estrusione tagliare la pasta è possibile a mano con un semplice coltello o utilizzando il coltello automatico che si installa alla fine del tubo di estrusione. La velocità della rotazione del coltello è regolabile per decidere la lunghezza della pasta. Il coltello automatico è la soluzione ideale per qualsiasi pasta corta, mentre per le paste più lunghe, come gli spaghetti, le tagliatelle o i bigoli, è obbligatorio il taglio manuale. Come detto precedentemente, più trafile abbiamo nel nostro arsenale, più possiamo variegare l'offerta ai nostri clienti. Dopo il processo di estrusione possiamo subito consumare la nostra pasta, seccarla, lasciarla qualche ora al fresco oppure congelarla e metterla nel nostro freezer. Utilizzate la macchina in maniera corretta e godete del risultato. In caso di domande visitate il nostro sito www.gustotech.cloud e rivolgeteci tutte le domande che volete trovando i contatti nella relativa sezione. Da Andrea è tutto, a presto.